Benvenuti al mio canale, io sono Amal E oggi ho fatto una bellissima fa maschera Sia per i capelli che per la pelle Io ho la pelle mista e mi curo abbastanza Perché sono piena di acne e E quindi ogni giorno sono alla scoperta Di tecniche, novità, trattamenti Ma appunto soprattutto sui trattamenti naturali Comunque, per non allungare Vi lascio al video tutorial Però mi raccomando, lasciatemi un like Un commento, iscrivetevi al canale per sostenermi Allora, vi lascio al video tutorial ciao amici miei guarda la mia vergogna la faccia che ho quando mi sveglio e soprattutto i capelli effetto paglia orribili quindi ho deciso di fare una bella maschera per i capelli allora ho messo a bollire dell'acqua dell e ci ho messo del rosmarino eh, della menta del timo sono, sono le piante che io ho nel terrazzo e quindi me ne approfitto voi potete mettere tutte quello che, ha, che avete potete mettere, se non avete queste erbe fresche, potete mettere delle tisane tipo infusioni, camomilla, eh, tutto quello che avete a disposizione. Fate bollire, ovviamente, tolgo via le foglie. ovviamente quelle che posso e ci aggiungo il burro di karité che è veramente super idratante per i capelli come avete visto i miei capelli sono un disastro perché sono cinque giorni che non li lavo non avevo olia e quindi il risultato è questo quando stai a casa tutto il giorno senza mai uscire quindi il menefricchismo a livelli altissimi aggiungo Maisena amido di mais o potete utilizzare l'amido di riso sarebbe molto meglio io avevo solo l'amido di mais quindi vedete che viene una pappetta tipo eh, biciamella allora ho delle fragole che se non mi vanno male lo triturate e lo aggiunte io ho spento già il fuoco lo faccio andare un pochettino volendo potete mettere meno maizena, a me mi è caduta abbastanza due o tre cucchiai più che sufficiente adesso andiamo a applicare il tutto e togliere questi, questo effetto pallia. purtroppo i miei capelli si, si seccano nella velocità pazzesca anche se io cerco sempre di ci spray, uso oli, uso di tutto però purtroppo l'istinto è quello di seccarsi poi qua c'è tantissima umidità, ciao! vado comunque a applicarlo più possibile anche se molto molto molto molto denso eh, come vi ho detto potete utilizzare meno eh, amido di mais se lo volete un pochettino più liquido io lo volevo sinceramente a parte che mi è caduto ma mi piace più corposo così non mi scende non mi cade perché io applico la maschera e vado a pulire casa o faccio il mestiere di casa però comunque l'ho applicata abbastanza non caldissima però tipida perché così penetra meglio nei capelli Alla. e adesso l'ho messo anche sul viso la stessa maschera era caldina sul viso era un effetto e ho preso eh, delle patate due fette di patate e via contro gli occhiaie e adesso vado a lasciarlo a riposo e vado a pulire casa. Ci vediamo dopo. E voilà la sorpresa. Vedi che il trucco fa, fa i miracoli. Adesso diciamo che sono più presentabile. Allora ho messo l'olio di jojoba che non c'è nell'etichetta però comunque è olio di jojoba l'ho applicato sui capelli, su tutto e vado ad aggi aggiungere e usare questa, questo balsamo sui capelli questa crema che veramente per me mi ha cambiato la vita sui miei capelli perché non idrata ma nello stesso momento non secca lascia l'effetto boucle, lascia l'effetto riccioloso abbastanza bello ho messo anche il burro di karité ovviamente io si paro le ciocche e ci metto e ci metto, eh, crazy color perché come vedete il colore mio si è perso abbastanza io faccio questa tecnica così per darle un po di un po di colori pettino e via perché sinceramente non so se tornerò a fare i capelli rossi si far crescere proprio eh, i miei naturali come vedete sono scuri Adesso vado a dividere le ciocche e pettinarli per dargli proprio il styling, per dare il riccio perfetto, su, sapendo che devo uscire stasera quindi almeno sono presentabili. Se stavo a casa ovviamente non, non li do tantissima. Non le divido in questo modo, sinceramente. Questa tecnica la uso solo se devo uscire o delle cose da fare insomma. Allora divido e continuo a pettinare, pettinare, pettinare per dargli, per dargli la, la forma proprio ricciolosa, come vedete. Voilà. Come sapete per le persone che mi seguono io uso il pettine passando i capelli proprio sul bordo per darmi l'effetto riccio. In questo modo, qua, voilà. adesso andiamo con un po' di rock and roll Ujiba <ride> e niente. Vado a asciugarli eh, col phon Non li asciugo di tutto, io li lascio un po' come bagnatrice perché mi piace che rimani il riccio molto fine. La gente, ecco, il risultato è questo qua, come vedete, non so se riuscite a vedere contro luce, guardate. Io non ho la lunghezza uguale su tutti i capelli perché io li taglio, li taglio da sola. Comunque eh, se volete potete entrare sul mio canale e vedete che io ho fatto un video dove tagliavo i miei capelli perché mi piace il volume in questo modo qua e quindi non vedete proprio la ciocca dalla radice fino alla punta, un bel riccio fatto così, a me mi piacciono così, mi piacciono il volume. Cerco sempre di fare dei trattamenti naturali, come vedete il risultato... Non è per niente, per niente, per niente male perché come vedete i ricci sono proprio belli. E voilà, a me mi durano questi ricci almeno 5-6 giorni. Devo cercare sempre di idratarli, ovviamente la parte della radice rimane un pochettino così, però la punta, l'importante è che non la punta rimangono abbastanza ricciolosi. Bella gente! Spero che vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuto sostenetemi con un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento se volete delle informazioni o se non avete capito tanto gli ingredienti. Per qualsiasi richiesta e informazione sono alla vostra disposizione, scrivetemi su Instagram, Facebook e TikTok. Ciao a tutti e buona giornata!